Benvenute, allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 7 del Libro Rocher che valido fino al 13 giugno del 2018 vediamo la prima novità che è lo shampoo concentrato, quindi dopo il bagno doccia anche lo shampoo perfetto per i viaggi, per per spalmiare sull'ambiente e poi abbiamo anche le promozioni, quindi uno più uno, su tutti i prodotti concentrati. Abbiamo il nuovo siero delle Hydra Vegetal, il set per la cura del viso, poi abbiamo le promozioni e i set sui solari e per finire le promo sulle matitoni glossi. quindi direi di iniziare subito a sfogliare l'album. Allora, eccoci qui con il nuovo album che vediamo subito, la novità ecosostenibile e lo shampoo concentrato per i capelli, quindi ed è 100 ml di prodotto valgono come una confezione da 300, cosa importante e poi è comodo da portarsi dietro magari in viaggio, è più piccolo e poi va bene anche all'ambiente, ha un'ecovalvola che quindi basta schiacciarlo una volta ed esce la giusta quantità di prodotto è un, più o meno lo stesso principio del bagno a doccia infatti eh, abbiamo la promozione 1 più 1 uguale a 3 perché acquistando... Due prodotti, tranquillamente tra eh, lo shampoo oppure i devagli e bagno doccia con le profumazioni che preferite, ne acquistate due con il codice nero e il terzo in omaggio quello col codice rosso. Quindi potete anche farvi il set per i viaggi estivi. Vediamo ora l'altra novità, eccola qua, è il siero liquido ultra idratante della Hydra Vegetale. È un siero completamente senza siliconi, parabeni, olio minerale e coloranti però ha una texture è molto leggera, liquida come acqua, molto idratante, perfetto per l'estate, però che non appesantisce il viso, prezzo promozionale di 12,95. Infatti iniziamo con il set per il viso, questo della super idratazione 16,95 con il siero liquido ultra idratante e il gel creme idratazione non stop per 48 ore. Si può anche scegliere il set con la crema ricca, e idratazione intensa, più ed è sempre il siro ultra idratante. Altri set per la cura del viso, in questo caso gli struccanti. Lo struccante set delicato, con lo struccante delicato a occhi sensibili, questo, qua da 200 ml più quello da 100, quindi quello da casa più quello da viaggio o da borsetta, 9,95 tutti e due. Stessa cosa per i set con lo struccante bifasico che sapete che è il mio preferito, il grande più piccolo. Vediamo ora la promozione dei solari, eccola qui, perché acquistando i set solari che adesso vi mostro, con l'acquisto di un solo set si ha a 3 euro l'acqua attiva bronzatura, invece che 9,95. quindi è una buona promozione. I set che adesso vi mostro sono questi, eccola qui, il set con l'SPF 15, protezione media bassa con il latte spray protezione 15 e il latte idratante 3 in 1 dopo sole a $18,95 oppure la protezione media con SPF 20, sempre il latte comfort più il latte idratante 3 in 1 eh, dopo sole a $19,95 se no l'SPF 30. Il latte comfort con protezione 30 e il dopo sole. 20.95 o la protezione 50 ⁇ con il latte comfort 50 ⁇ e il latte idratante 3 in 1 dopo sole a 21.95 con il set eh, acquistando un solo 7 anche 3 ore in più l'acqua attiva brontatura che è molto comoda andiamo avanti con il set protezione viso questa è la protezione media quindi protezione 30 il trattamento anti-età, più il trattamento sublimatore eh, anti-età dopo sole 22.95 oppure a protezione alta 23,95 con il trattamento anti-età protezione 50 ⁇ il trattamento sublimatore anti-età dopo sole. Ma noi abbiamo il set Manoi che fa parte sempre acquisto di un, di questi, un, un set, atti, l'acqua attiva brodatura a 3 euro, allora il set Manoi 18,95 comprende l'olio secco sublimatore e l'olio secco prezioso. Ultimo set per le, eh, la promozione, sempre dalla Manoil, che ha l'olio secco salvatore più l'acqua idratante profumata a 17,95. Ultima promozione per questo album, eccole qua, sono i due matitoni glossi a 14,95. Quindi sono uno col codice nero e uno col codice rosso e vedete che se a prezzo pieno uno costa 11,95, due per 14,95 è davvero una grande promozione sono belli, sono glossati, sono perfetti da portarsi dietro per l'estate quindi